Ed eccoci qua intanto. Buonasera e benvenuti in questa diretta streaming uh, sui social. Sono ospite, siamo ospiti di Ampas in un giorno particolare perché è il 9 febbraio, in un mese particolare. Un mese che ci riporta a una ricorrenza purtroppo che registra addirittura un anno, un anno di pandemia e quindi forse è anche il caso e questo che probabilmente ha pensato proprio Ampas quando mi ha invitata ma soprattutto ha invitato gli ospiti e di questo comunque ringrazio subito, ha pensato a un primo bilancio ma c'è anche in questo caso l'occasione per entrare dentro questo anno e per pensare e capire che cosa ci eh, presenta e ci può portare il prossimo futuro e lo facciamo in questo momento con un titolo che ci è stato proposto arresto cardiaco ai tempi del covid eh, che significa cardiologia significa soccorsi significa volontariato in pandemia lo facciamo per circa mezz'oretta mezz'oretta abbondante eh, soprattutto grazie a chi ha ah, la professor Fabrizio eh, Pregliasco intanto la ringrazio anche se è a casa sua. Lui è virologo ma è presidente AMPAS. Eccoci qua, una buonasera a tutti. E alla dottoressa Daniela Aschieri, lei è cardiologa ma è anche direttore appunto proprio essendo cardiologa uh, di cardiologia dell'ospedale di Castel San Giovanni. Siamo in provincia di Piacenza, una realtà ospedaliera importante ed è anche presidente di Progetto Vita. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie. Sono praticamente due ospiti, ma sono quattro ospiti perché parlo ai, al virologo, quindi ai clinici, diciamo, ai medici, agli scienziati, ma parlo anche ai volontari perché loro appunto, come vi ho detto, rappresentano questo. E di questo parleremo, di come proprio interagiscono e devono interagire le due realtà, quelle del volontariato e quelle del sistema sanitario, pubblico, privato che sia. Partiamo dalla prima riflessione? Con voi, eh, professor Pregliasco, le chiedo ehm, lo chiedo al virologo, eh, la obbligo a pensare da dove siamo partiti. Lo chiederò anche alla dottoressa, alla cardiologa Aschieri. Di fatto questo virus ci ha colti impreparati, come ogni virus, perché noi inseguiamo la natura. All'inizio si sperava che noi virologi, diciamo così, la medicina potesse dare una risposta rapida, immediata eh, e certa, magari anche con delle novità tra un TG e l'altro. E pensavamo anche di riuscire a tamponare questa evenienza sperando di fermare qualcuno arrivato dalla Cina. In realtà proprio oggi, questa sera, era, sono erano stati riscontrati in questa prima coppia di cinesi e pensavamo quindi di essere no, efficientissimi nell'individuare. Invece questo virus ci ha fregato, per dirla tutta, cioè grazie alla sua capacità diffusiva, grazie al fatto che la gran parte delle infezioni sono infezioni asintomatiche, è riuscita, a, come un iceberg, a crescere senza renderci conto che stava succedendo e poi facendoci vedere tutto un botto, ormai fra poco, rispetto a un anno, 21 22 febbraio, nei contesti dove lavoro io, a Milano, in Lombardia, nei contesti dove lavora la cara amica a Piacenza, non a caso, luoghi di interscambio internazionale della logistica che hanno subito il primo e terribile impatto. Poi stiamo conoscendo meglio questo virus, ma ancora molte cose ci, eh, ci mancano sulla storia naturale di questo virus. Ora abbiamo in ballo la novità delle varianti, cosa che ci aspettavamo ma che ci inquieta rispetto a una situazione attuale che purtroppo è sul filo di lana tra un controllo o meglio una mitigazione perché il lockdown attuale ci permette solo di regolare il rubinetto delle persone che si ammalano, non siamo riusciti a contenere la malattia come altre come pensavamo appunto di riuscire ma solo a regolare questa sua diffusione proprio perché il lockdown è impossibile, c'è una sofferenza tra una serie di persone, di lavoratori, c'è anche una rabbia sociale che sta crescendo rispetto il a... Il rischio questa... anche della rabbia sociale, no? perché per ora è contenuta, per ora è contenuta. È... Eh, cioè nel, in quel periodo eh, c'è un momento, una svolta nel suo pensiero, cioè ha capito che, quando è, in che periodo è? È marzo, è aprile? quando ha capito che la diagnosi era veramente sbagliata e quindi bisognava cambiare passo completamente, cambiare pensiero, modulo, organizzazione. E Quando ho dovuto, perché l'ho fatto personalmente, spostare le salme dalla, dalla nostra camera mortuaria alla, alla nostra cappella. È successo in tanti posti e lì davvero era una situazione angosciante dove c'era una paura personale, una paura per i propri familiari, una paura per, per i propri colleghi nel momento, appunto, e la sofferenza, la visione oggettiva di, di un disastro che, che non aveva fine e che era fondamentale affrontare. Una, una sottostima dovuta dalla non conoscenza. È un virus completamente inedito, però di pandemia ce ne sono state, di virus ce ne sono tanti. Ci ha azzerato la, la, la, la, la conoscenza? cioè Siamo dovuti partire da zero? Di fatto sì, moltissime cose le davamo un po' per scontate per omologia con altri virus, altri coronavirus che conoscevamo, la SARS-CoV-1, la MERS, erano, sono virus che fanno parte appunto di, di una storia e di una modificazione nel tempo di questi virus che ogni anno ci sono, ci sono stati, quest'anno molto meno grazie alle mascherine resto, per cui l'influenza... Quest'anno spero ce la, ce la eviteremo grazie al nuovo galassato. Le mascherine anche. Le mascherine e tutto quello che è l'attenzione la, la, la, e, e questo è servito a, a ridurre la diffusione del coronavirus e anche di queste forme respiratorie. Quindi, è vero, ci sono polemiche, non c'era il piano pandemico aggiornato, ma sono questioni che eh, sono legate alla grande tensione, all'infodemia parallela che c'è alla pandemia, no? di un, tantissime informazioni, di agitazioni, di eh, come dire, estremizzazioni. Io credo che ora, però, abbiamo due elementi positivi per il prossimo futuro la vaccinazione che deve cominciare alla grande anche se è un'epopea e gli inciampi che ci sono stati al di là delle polemiche sono certo. la fase iniziale e poi speriamo anche negli anticorpi monoclonali che danno buoni risultati e che dal punto di vista terapeutico ci serviranno ad affrontare meglio questa malattia che ci terrà purtroppo compagnia ancora a lungo, ma sperabilmente se saremo veloci a vaccinarci, noi, non solo noi, ma sperabilmente quanto più possibile tutto il mondo avremo una convivenza più civile con questo virus. Dottoressa Schieri, lei se ritorna indietro e pensa al suo pensiero, alla sua consapevolezza. Considerando che ha operato sul campo, il suo è stato l'ospedale, eh, il primo in Europa, Covid, quindi eh, sicuramente una forte esperienza nella prima fase dove tantissime erano le incognite. Purtroppo lo sono ancora adesso e eh, il suo pensiero, la stessa domanda che ho posto alla professore a proposito proprio del momento in cui lei ha cambiato idea, cioè ha capito che bisognava cambiare diagnosi. Ah, guarda, Il 29 di febbraio l'azienda di Piacenza mi ha comunicato che il mio reparto di 12 letti sarebbe stato trasformato in reparto Covid per cercare di arginare un po' questo afflusso di, di pazienti in pronto soccorso perché Castel San Giovanni è a 20 chilometri neanche da Codogno e quindi il, il primo ospedale è stato battezzato eh, proprio l'ospedale di Castel San Giovanni per adiacenza logistica. Eh, quel giorno lì nessuno si aspettava che saremmo diventati nel giro di una settimana tutto il presidio ospedaliero pari a 140 letti, eh, ospedale completamente covid, ma non per malati che pensavamo inizialmente avere solamente la febbre, una lieve insufficienza respiratoria, ma ci siamo trovati ad avere malati intubati nei reparti malati con casco fino ad averne 50 rispetto ai 120 che erano i letti e più di 20 letti di terapia intensiva, praticamente. Quindi è stato uno tsunami, lo diciamo, lo, lo continueremo a ripetere. E è stato qualcosa, come diceva Fabrizio, a cui eravamo veramente impreparati. All'inizio sembrava un'influenza. Se avevamo 5 malati, ricordo, giovanissimi dei 50 e 60 anni con questa febbre alta che in quinta giornata hanno cominciato a avere una sensazione, avevamo di miglioramento, quindi avevano iniziato a non aver più febbre e in sesta giornata, quando noi già pensavamo di dimetterli hanno avuto un'insufficienza respiratoria acuta e sono precipitati completamente. E da lì tre sono stati intubati e due sono andati a casco. Quindi, Lì ho capito che non avevamo capito niente e che quindi ci trovavamo di fronte a qualcosa di, eh, che non solo per il cardiologo, ma come diceva Fabrizio, per il virologo, per lo pneumologo, eh, era qualcosa da, da scoprire noi stessi sul campo. Come ha reagito? E... Perché quando crollano i protocolli e le certezze a chi fa di professione e, si, e applica la scienza, penso che sia... Uh, un, un colpo molto duro uh, considerando che poi c'è l'operatività quotidiana che vi richiama uh, ad operare con la, razio la, con la razionalità eh, guarda io e il mio gruppo perché in realtà eravamo un gruppo di, di primari e tutte le loro echipe eravamo cinque primari di, di specialità diverse dal chirurgo plastico, dal dottor stabile dalla dottoressa maestra del pronto soccorso cioè eravamo tutti di diverse specialità a un certo punto ci siamo riuniti e abbiamo capito che dovevamo fare veramente la medicina da, da guerra, no? la medicina da trincea, quindi era l'andare a trattare i sintomi. L'unica intuizione che abbiamo avuto è stata quella di usare parina ad alte dosi, a dosi terapeutiche, come usano i cardiologi nell'infarto, e come usa il chirurgo eh, plastico durante le centri ustioni per combattere eh, lo stato protrombotico e quella è stata e me lo ricordo ancora è stato il 14 marzo abbiamo iniziato a avere effettivamente con quell'intuizione una svolta e molti pazienti non andavano più ad essere intubati ma dall'insufficienza grave tornavano pian pianino indietro perché probabilmente stavamo casualmente per una intuizione colpendo la complicanza non la malattia ma la complicanza del covid che è la tromboembolia di cui molti malati morivano appunto nelle fasi precoci. E quindi, cosa devo dirti, è stata un'esperienza drammatica sotto un certo punto di vista, professionalmente molto eccitante dall'altro, ma sicuramente ti resta come nella mente e anche nel cuore, purtroppo i volti di chi non ce l'ha fatta, perché non avevamo gli strumenti giusti per combattere, pur avendo cui... fatto l'impossibile. Eh, professore, l'intuizione e l'aver rimodulato tutto, questo è stato anche il Covid, ah, l'intuizione è servita, cioè eh, non affidandosi, non potendosi affidare a dei protocolli perché nulla era certo, ha valso moltissimo l'intervento singolo e quindi anche la differenza di intervento tra i vari ospedali, le varie regioni, i vari territori, è una, anche, questa è, anche questa è una situazione inedita. Sì, sicuramente Daniela ha ben ragione e ha evidenziato quello che è stato l'acquisizione poi di informazioni che sono andate a consolidarsi come sempre partendo da un'idea, da un'ipotesi, a quelle che sono state ricerche scientifiche, validazione di alcune opzioni come quella dell'eparina, altre come l'idrossiclorochina usata spesso all'inizio in abbondanza eh, invece proscritte alla, alla luce della ricerca che come sempre va avanti per tentativi ed errori e tant'è che è importante ribadire questo perché per esempio sulle mascherine ci hanno contestato, è vero all'inizio anch'io stesso proprio all'esordio dicevo la mascherina serve ai soggetti eh, con sintomatologia non agli altri ma non è cambiata la cosa eh. È cambiata la conoscenza e la, eh, il fatto di dire anche l'assintomatico può essere a rischio e oggi dobbiamo e dovremo continuare ancora per un po' a usare le mascherine perché ogni contatto lo dobbiamo considerare a rischio e quindi dobbiamo essere, considerarci ognuno di noi potenziali malati verso gli altri. Non servirà perché la problematica. La prob la probabilità di malattia ovviamente e di infezione sulla singolo contatto non c'è, ma è il principio dei DPCM, che possono essere contestati, ridicolizzati rispetto a delle opzioni. Sono tutti tentativi, senza un manuale scientifico, di ridurre i contatti. Ed è quello che abbiamo dovuto fare, la gran parte degli italiani ha fatto, ma che purtroppo ancora, finché la vaccinazione non arriverà a grandi numeri, bisognerà continuare a fare. Teresa Schieri, quindi a questo punto la vera cura è il senso di responsabilità di tutti noi, quella che abbiamo adesso, cioè non la responsabilità, ma la vera cura adesso è solo quella in attesa che ci sia la vaccinazione e si raggiunga l'immunità di gregge. Io come ho detto spesso anche nelle comunicazioni con i, con i giornalisti a livello locale, penso che Fabrizio mi dia ragione, cioè i medici fanno e hanno fatto quello che potevano. Io credo che una buona parte a questo punto della, della cura di questa pandemia è nelle mani dei cittadini che devono essere più responsabili di quanto non sono stati fino adesso. Perché non possiamo negare che c'è stato veramente il... Cercare la via d'uscita di PCM, cercare la scorciatoia per poter fare la cena di Natale il 19 di dicembre anziché il 25, perché il 25 non si poteva, cercare di vedere veder gli amici in qualche modo, quindi questo è secondo me non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, quindi ogni, cioè tutto il mondo e paese. Eh, ci sta fregando ci sta fregando perché non abbiamo lo strumento giusto e ognuno per me è responsabile della sua malattia in questo momento è come dire eh, che la gente continua a fumare sapendo che questo porta al cancro al polmone quindi cercate di mettervi nella condizione di non ammalarvi perché noi più di così credo che non possiamo fare eh, professore, non c'è mai il Tana libera a tutti, cioè zona gialla, zona rossa, quando calano, aumentano le restrizioni, mai considerare o approcciarsi a delle varianti, non delle, del virus, ma eh, dei DPCM come Tana libera a tutti? Ancora adesso, eh, febbraio 2021, è passato un anno. Purtroppo ancora sì perché le varianti ci inquietano, perché la diffusione come dicevo c'è ancora sostenuta da soggetti asintomatici o con poca sintomatologia e quindi è fondamentale un'attenzione continua ogni volta, come dicevo prima, ogni contatto consideriamolo a rischio, gestiamolo nella massima attenzione con buon senso, non bisogna nascondersi in una capanna perché tra le tante problematiche oltre economiche c'è anche un aspetto psicologico di un po' di persone che, che sono no, devastate da, da questo aspetto, dalla da paura, perché è chiaro che noi, Daniele Dio, e, e gli amici, dei, i volontari delle ambulanze, tutti i professionisti, si sono abituati al rischio ed è questo anche tra l'altro un elemento pericoloso perché ci si abitua a, a, a, e si si abbassa la guardia. Questo succede: Ci si abitua a questa situazione di contagi, lei dice, quindi... Uh, sottovalutiamo alcuni atteggiamenti comportamenti. quest'oggi 300 morti ormai sono la norma e quindi sì. per molti arrabbiati, angosciati, è qualcosa che, che si deve subire. Questo è difficile, io spero e credo che ci sia questa importante adesione di tutti alla vaccinazione, perché è qualcosa per proteggere se stessi, la propria famiglia, ma in questo modo proteggere la comunità e ritornare a vivere, perché non si può andare avanti con il lockdown, perché è come andare in autostrada con i freni tirati, dopo un po' i freni cedono. Certo. E poi ci sono tutte le altre conseguenze, perché adesso stiamo parlando dei malati Covid o dei pazienti, sì, del, della malattia Covid, ma ci sono le altre patologie che non ci hanno abbandonati, anzi se ne sono aggiunte alcune, anche perché eh, voi mi insegnate che eh, molti hanno eh, calato il, il livello della prevenzione. E chiedo appunto in questo momento come valutate o considerate insomma, una vostra riflessione su questa gestione di partita doppia uh, della, della sanità che si deve occupare sì del covid ma che deve assicurare i servizi di prima, non si possono fare molti passi mm. indietro che poi bisogna recuperare. Ma sicuramente il sistema sanitario è stato molto stressato e quindi i medici, gli infermieri, il personale... Eh, di EOS, tutto il sistema dell'apparato umano che gestisce la sanità, non solo è stressato fisicamente e psicologicamente ma numericamente c'è stata anche una decimazione sotto vari punti di vista ricordo che molti colleghi si sono anche licenziati anche nel mio stesso ospedale dopo la fase pandemica dell'anno scorso. Quindi eh, sicuramente bisogna ritornare, ma ci si riesce. Eh, anche, vabbè, faccio l'esempio del mio piccolo ospedale, abbiamo recuperato le liste d'attesa sull'ecografia, insomma si fanno un po' di salti mortali, ma ci si riesce. Credo che eh, però un occhio di attenzione vada dato alla paura che ha la gente di recarsi in ospedale, perché questo ha generato un numero di morti per malattie cardiovascolari che è, il doppio, se non di più, del doppio rispetto a quello dei mesi precedenti. Questo perché, da un lato, perché eh, la gente appunto ha paura di andare in ospedale e questo è ormai eh, purtroppo eh, un tabù, no? Non vado in ospedale, aspetto che mi passi il dolore al petto, chiamo l'amico, il parente, il cugino, chiamo chiunque ma non il 118 il 118 è a disposizione di tutti e fa l'impossibile per arrivare quindi chi ha dolore toracico, chi ha un sintomo di dispnea deve chiamarlo d'altra parte noi eh, in ospedale faremo l'impossibile per salvarlo nell'ambito di questo grande capitolo delle malattie cerebrovascolari che ha stressato molto la popolazione italiana e, non, e mondiale eh, vi dico solo che sono raddoppiati il numero degli arresti cardiaci in parte perché la gente sottovalutava i sintomi, in parte perché il sistema ovviamente del soccorso anche attraverso le ambulanze era sotto tensione sotto altri fronti, e quindi non riuscire i tempi di arrivo delle ambulanze si sono praticamente allungati due o tre minuti. Quindi, Torno adesso a farla volontaria, eh, quindi l'invito insieme a Pregliasco a dire abbiamo fatto tanto per cercare di diffondere l'uso dei defibrillatori eh, a domicilio, l'uso dei defibrillatori nelle ambulanze. Ricordo che ANPAS è stata la prima associazione di volontariato vent'anni fa. ero ancora una bambina, eh, <ride> C'era Pregliasco non lo conoscevo, ma conoscevo Rebecchi che era un bambino. Il nostro, Paolo Rebecchi. Eh, eh. Eh, e allora aderì senza, eh, senza porre nessuna resistenza, e le prime 12 ambulanze di volontariato in Europa sono state le 12 di Ampas Provinciale a Piacenza. Allora, da qui abbiamo messo i defibratori nei condomini. Okay? Allora, L'unico modo oggi per salvare una persona dal resto cardiaco è usare un defibrillatore ad uso condominiale, ad uso pubblico. L'abbiamo salvato anche qualche settimana fa, grazie all'utilizzo di questi strumenti salvavita. L'ambulanza con i volontari, col personale sanitario farà la sua parte, ma prima arriviamo e meglio è meglio E Quindi mi rivolgo proprio ai volontari che quando non sono in ambulanza sono anche per strada, abbiamo tra l'altro una bellissima applicazione che si chiama Dai Responder, che in regione in Responder, viene giusto? viene utilizzata esattamente, Die Responder, per collegare il 118 ai volontari e ai defibratori sul territorio. Ogni 118 ha trovato delle sue modalità di connessione in attesa che arrivi la famigerata legge 1441: Conferma al Senato. Potere soccorrere le persone colte da arresto cardiaco, che sono circa 60.000. Eh? Fabrizio ricordava i morti annuali per COVID. Ormai saranno sui 90.000, se non mi ricordo male, ogni anno ne muoiono 60.000 d'arresto arresto cardiaco. Quindi l'epidemia silenziosa che a me fa tanto rabbia, dell'arresto cardiaco, eh, deve oggi non passare più in secondo piano. Abbiamo imparato purtroppo anche grazie alle vostre informazioni forse un po troppo battenti sul chiodo della mortalità ma sicuramente abbiamo imparato che cosa vuol dire avere 300 600 morti al giorno ecco l'arresto cardiaca ne fa altri tanti tutti gli anni senza che nessuno se ne accorga quindi mi raccomando chi ha dei disturbi si faccia eh, avanti chiami 118 e i volontari e i cittadini imparano a usare semplicemente il defibrillatore anche senza fare manovre di soccorso perché gli operatori 118 guidano a come usare sia il defibrillatore che fare un massaggio cardiaco, quindi non c'è più tempo neanche per fare i corsi. Ecco, questo intervento della dottoressa Schieri all'interno dei canali social di Ampas fa capire come... Eh, nel mondo del volontariato ci sia questo flusso di vasi appunto, comunicanti sulla prevenzione perché quella che la, la, la, le, le, le informazioni che vi ha dato la dottoressa Schieri sono proprio utili a quello. Eh, io mh, nel, dirigo la tv locale di Piacenza, il sito liberta.it e... Ehm, ci siamo dati come compito in questi mesi quelli di essere chiaramente attenti, delicati perché è un momento veramente difficile ed è difficile anche dare le notizie. Purtroppo sono, noi eh, nel territorio piacentino contiamo oggi dall'inizio della pandemia 1.444 morti, è veramente una comunità, no? quindi comune a tante altre realtà italiane, ma insomma, Piacenza ha dato veramente molto alla pandemia. E eh, dicevo spesso nella nostra comunicazione abbiamo dato uh, spazio anche a chi lavora nei soccorsi ma soprattutto anche a chi fa volontariato perché è emerso e ho dichiarazioni fatte proprio anche qui in diretta nei vari format da chi fa il soccorso nella, negli enti pubblici, nella sanità pubblica che senza i volontari non ce l'avrebbero fatta. Cioè, la, la frase di chi magari dirige non ce l'avremmo fatta senza i volontari, senza gli uomini, e le donne di Ampas. Eh, sono, eh, questo fa capire che chiaramente al sistema sanitario forse sono stati fatti troppi tagli per anni però fa anche capire che c'è una rete che adesso eh, ha creato una sinergia che può essere capitalizzata anche per il futuro e mantenuta al di là del virus, professore. Assolutamente, diciamo che le nostre pubbliche assistenze, alcune hanno più di 150 anni, altre sono nate via via in questo flusso di cittadini che hanno voluto, Uh, rimboccarsi le maniche e fare delle cose, e tra l'altro questa nuova emergenza, e l'ho detto anche in altre occasioni, ci ha fatto ritornare alle origini, cioè a organizzare servizi, attività sulla base dei bisogni, associazioni che hanno portato a casa il cibo alle persone in isolamento, anziani, eh, riportato i libri lasciati a scuola dagli studenti durante il lockdown, bisogni quindi individuati nell'emergenza, nell un po' come i nonni quando non c'era l'UEFA. Di sicuro AMPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, con tutte le sue associazioni da Bolzano a Trapani, eh, con una storia e una presenza è fondamentale perché è parte di un sistema integrato di convenzionamento, in particolare col 112-118, e quindi nella filiera che permette un arrivo di first responder, come Daniela tra l'altro da sempre eh, si batte a prescindere dalla formazione, dalla presenza in ambulanza e quindi i cittadini che poi sanno come usare e possono diffondere e come sarà sempre meglio e sempre più necessario che chiunque utilizzi un defibrillatore perché è veramente più facile che fare un toast, uh, farsi un toast in modo decente. Quindi davvero e qui in questo caso salvare le vite. Quindi cittadini che uh, rendono possibile un'attività uh, sul territorio molto distribuita, molto uh, come dire che aumenta la velocità. È chiaro che in questa emergenza i tempi, come Daniela diceva, si sono rallentati anche perché le procedure ancora oggi evidenziano l'esigenza di un solo volontario bardato che va sul posto a verificare la situazione se c'è rischio e, e poi inizia le manovre di, eh, di rianimazione, quindi tempi che allungano un po' e speriamo che appunto si ritorni al più presto alla normalità però volontari che sono stati applauditi nel momento dell'emergenza dai balconi e poi anche invece fastidiosi perché gli eroi vanno bene ma gli eroi tutti perché dalla signora delle pulizie ai farmacisti, alla, agli operatori a chi era in prima linea in terapia intensiva è stato più o meno consapevolmente un eroe salvo qualcuno che si è nascosto ma nella vita è sempre così ma davvero la stragrande maggioranza si è sacrificata molti colleghi sono malati e morti ma eh, alla fine l'eroe va bene ma se non è sul tuo pianerottolo perché sul pianerottolo può dar fastidio e questo, ah, per la, il timore del contagio perché frequenta ambienti eh, esatto, e luoghi è successo nel ritorno al lavoro di molte aziende che hanno dato un out out ai volontari dicendo o oh, qui o ha eh, fatto il contrario. Questo è la vita, è l'egoismo, la sofferenza di una situazione d'emergenza. Ora stiamo rientrando almeno in una capacità di far fronte a questo e io spero e credo che dopo questo momento che non è stato facile anche per uh, uh, formare nuovi volontari, le difficoltà della, come stiamo facendo adesso di un incontro virtuale che ovviamente nella pratica per imparare a fare la rianimazione, per far bene e eh, eh, imparare il DAI ma non solo, tutte le misure, di, di, di, dei protocolli che i volontari possono applicare nella catena di, eh, di, di speriamo che tutto questo possa esserci nel futuro sfruttando anche questi momenti per le parti teoriche quindi no, sicuramente la didattica a distanza fatta così ex brutto come è successo ha dei disastri ha avuto delle difficoltà e delle inequità a seconda delle persone e della disponibilità di mezzi però io credo che ci ha dato la spinta per quello che sarà un continuo aggiornamento e spero un ritorno, un reclutamento per mantenere viva questa esperienza che a livello mondiale, a livello italiano, è una peculiarità anche sull'Europa di un coinvolgimento di cittadini nella catena del, del, dei servizi, ma dove ci vogliono specialisti come Daniela ed altri ovviamente per l'intervento sanitario diretto, ma in collaborazione, nella catena di sopravvivenza, il cittadino, il cittadino che ha imparato a fare delle cose, ha orecchiato l'organizzazione anche solo facendo piccoli corsi, diventa una risorsa per gli altri e per tutta la comunità. Ecco, siete stati destinatari di questo patrimonio d'affetto, no? Lei ha detto adesso un po' meno, anche perché si sta un filo meglio, non siamo più in emergenza e quindi si è un po' più noiosi, un po' più distanti di questo patrimonio, di questo affetto. Eh, voi ve ne siete resi conto e come lo avete, secondo voi, eh, come lo hanno, secondo voi, recepito i giovani volontari? Questo lo dobbiamo dire a chi magari si avvicina in questo momento al mondo del volontariato, a AMPAS, piuttosto che a Progetto Vita. Cioè, questa carica umana che viene data, che, vi che si riceve quando si dà così. Che quanto ti nutre poi voi che avete un'esperienza lunghissima nel volontariato senti per quanto riguarda il progetto vita credo che eh, vabbè, intanto a me manca il contatto umano con i volontari perché effettivamente questa pandemia ci ha talmente isolato e l'umanità del contatto credo si sia veramente persa però credo che eh, come fa piacere a me vedere una persona salvata da arresto cardiaco e a Piacenza sono 130 che girano e stanno bene eh, ancora oggi. Fa altrettanto piacere a tutti i volontari, da, da chi va a mettere il defibrillatore sul muro di un condominio, da chi sale sull'ambulanza, da chi ha fatto il primo soccorso, quindi credo che però lo spirito di volontariato non necessiti dell'applauso, come diceva Fabrizio, no? se l'applauso c'è lo prendiamo, ma non è quello. Eh, credo che eh, si sia pagati completamente dal vedere star bene qualcuno o dal vedere di aver fatto il massimo che tu potevi fare per aiutare qualcuno. Non c'è ringraziamento che tenga. Le parlo anche a nome dei miei volontari perché li conosco e penso che sia la stessa cosa per i ragazzi di Ampas, non lo fai per un ritorno, neanche in un ritorno d'affetto, lo fai perché ti gratifica semplicemente il gesto che tu fai. Poi se torna qualcosa in termini di parole, benissimo. Ma eh, se tu ricordi, Nicoletta, quando facciamo gli incontri tra le persone salvate, l'equipaggio che l'ha salvato, esatto. o il volontario, sono queste, questi sguardi, questi abbracci, che ti gratificano, altrimenti non saresti un volontario. Uh, professore, bracci, abbracci e, e, e sguardi, gli unici che sono stati dati dagli operatori sanitari, dai volontari a chi era ricoverato dal Covid, no? Anche questo è un patrimonio che vi appartiene, siete custodi di questo. Assolutamente, particolari particolare i volontari che, vanno, che sono andati a casa, che continuano ad andare a casa, che sono i primi, ad, a, come dire, ad accorgersi di situazioni emergenziali e la vicinanza e la peculiarità appunto che Daniele evidenziava della voglia di fare che c'è in tutti i professionisti ma in particolare devo dire nella disponibilità dei volontari in generale proprio perché si tratta di cittadini attivi che vogliono risolvere il problema, cioè lo dicevo anche prima, eh, riboccarsi le maniche e fare ciò che serve con attenzione, seguendo una formazione ovviamente dettata dai professionisti e, e quindi senza scavalco di competenze ma proprio in questo modo per garantire ora il problema del Covid nel contingente ma sicuramente bisogna riaffrontare quella che è tutta la problematica delle patologie cronico-degenerative in particolare quello che interessa Daniela, la, la, la parte importantissima di un'epidemia un silenziosa di cui non si parla ed è collegata a tante cose ma anche allo stile di vita all'attenzione all alla prevenzione in generale che, che spero possa essere di nuovo rilanciata anche insieme con l'associazione di Daniela eh, da parte di Ampas perché questa era la nostra idea prima del Covid e a esserlo e speriamo che si possa attuare nel prossimo futuro quindi questo è uno dei progetti com'è modificata, come si modificherà l'attività di Ampas, professore, Ma noi siamo... le tante attività anche nuove, insomma, si è rimodulata, no? Come si è rimodulato il sistema sanitario italiano. Assolutamente, io credo che appunto noi continuiamo a lavorare nell'ambito della protezione civile, eravamo abituati, avevamo purtroppo eh, imparato a, a gestire emergenze su, sul territorio, la, la problematica appunto dei, dei terremoti che l'Italia ci ha, ci ha come dire, fatto, fatto soffrire, ora questo ci ha un po' stravolto e stiamo lavorando per appunto riorganizzarci e acquisire competenze in un campo più ambito, alto e, e più ampio e sicuramente io credo e spero che possa esserci un rilancio e la voglia di tanti giovani di, di essere al servizio perché ora si vede anche nei giovani più una, un volontariato fluido, legato all'emozione o alla situazione contingente. Io credo che questo aspetto abbia rimesso in gioco l'importanza di un volontariato come dicevo impegnato, non professionale in senso stretto, ma responsabile, competente e con una continuità di attività e di servizio. Quindi si alza l'asticella delle competenze anche tra i, eh, volontari eh, siete stati coinvolti non ancora se non sbaglio nella campagna vaccinale come Anpas? Sì si, riguarda... sì a livello nazionale a secondo dei territori c'è un'azione un organizzativa ovviamente nell'ambito della logistica dell'organizzazione sarà fondamentale io l'ho detto sia al capo del Dipartimento della di Protezione Civile Borrelli nella mia regione a Bertolaso dove abbiamo già dato la nostra disponibilità abbiamo avuto già contatti Proprio perché possiamo essere una parte importante di quell'epopea che è già e sarà ancora la campagna vaccinale, e su questo ci siamo e ci saremo. Abbiamo situazioni, per esempio, viene in mente la Croce Bianca di Bolzano, nostra associata, è già è lei che organizza sul territorio proprio i centri vaccinali, ma su questo è trasversale la, la presenza in varia intensità e modo proprio perché ci teniamo e tra l'altro in praticamente tutte le regioni, salvo qualche complicazione, i volontari sono, che fanno servizio sanitario sono stati riconosciuti fra quelli che devono e sono stati in gran quota e si stanno, stanno per essere vaccinati proprio per garantire quella filiera che dicevamo essere del, dell'azione del Servizio Sanitario Nazionale per essere tutti pronti, per essere sani e per poter cercare di gestire tutte quelle patologie, tra cui le problematiche cardiache, che come abbiamo visto non solo non sono andate in vacanza, ma hanno peggiorato i loro effetti a causa covid. Quali, vac eh, quali vaccini? Voi vi siete vaccinati chiaramente? Com'è andata? Siete stati bene? Prima e seconda? Eh, io guarda, non so come non ho preso il covid, quindi... Nonostante eh, tu ah. sia stata, lei sia stata immersa. Penso di aver respirato delle nuvole di Covid che probabilmente avevano, non so, sarà, non so cosa è stato. Comunque mi sono vaccinata, lo considero un grande privilegio. Sono stata bene, non è successo niente, giusto mi sono messa un pochino a riposo il giorno dopo perché avevo un po' le ossa e i muscoli fuori, fuori uso, ma eh, lo ritengo veramente un privilegio e una grande... Eh, opportunità di rivincita contro questo virus che ci ha messo in ginocchio ma cerchiamo di rialzarci con lo scudo adesso senza, senza abbatterci perché come dicevamo prima le conseguenze anche economiche stanno diventando pesanti quindi rendiamoci tutti civilmente responsabili facciamo il vaccino e proteggiamoci e riapriamo lo, lo consiglierà tutto. anche ai suoi, ai suoi eh, pazienti cardiopatici a tutti lo consiglio, tantissimi mi chiedono se fanno bene o non fanno bene, hanno tantissimi dubbi e questo mi spaventa un po', quindi sarà in noi che possiamo avere una platea di persone, promuovere proprio la campagna vaccinale che va fatta, non succede niente, non, non dovete temere, è l'unica arma per poterci eh, riprendere la nostra libertà. Professore, quando le chiedono un dubbio sulla vaccinazione, lei che cosa dice? Come risponde? Io intanto l'ho fatto, l'ho fatto in pubblico per dimostrare che ci credo, sì. e lo dico perché è da anni che mi occupo proprio di questo segmento, i vaccini sono più sicuri di farmaci che noi prendiamo senza tanto considerare, leggendo il bugiardino, ma dico farmaci anche come l'acido acetil salicirico, il paracetamolo, andiamo a leggere cosa c'è scritto e andiamo a, a confrontare il bugiardino dei vaccini. È vero, in qualche caso, anche a qualche nostro collega, io non ho avuto praticamente nulla, ho avuto un po' di febbre, un po' di fastidi, ma questo è nulla rispetto al vantaggio riguardante la protezione. Quindi un... È di più difficile gestire il farmaco, il vaccino rispetto al farmaco. Il farmaco ci risolve il problema e ci dà soddisfazione. Il vaccino è qualcosa che dobbiamo accogliere sulla base delle indicazioni di chi ha fatto dei dati statistici che dimostrano che è efficace. Ma io dico, i vaccini questi non sono stati fatti in fretta, sono stati realizzati velocemente grazie a un enorme sforzo a livello mondiale, a tanti volontari che si sono messi a disposizione per provarli e quindi dobbiamo usarli. Bisognerà fare probabilmente dei richiami perché le varianti ci metteranno di fronte a questa cosa e dovremo fare con l'influenza perché questa malattia ci darà ancora fastidio, però se ci vaccineremo in tanti, allora davvero la convivenza sarà molto più civile. C'è qualcuno che non deve farla? Sostanzialmente direi praticamente nessuno oggi. Anche chi ha avuto il Covid, noi suggeriamo comunque l'esecuzione, in questa prima fase abbiamo dilazionato per loro la vaccinazione, ma direi che rimangono veramente situazioni assolutamente particolari e legate a problematiche di allergia, ma non uh, ai pollini, a situazioni dove ci sono stati nel passato Uh, pesanti diciamo situazioni di uh, shock anafilatico quindi... vogliamo cogliere l'occasione per uh, richiamare ricordare una fake e quindi sconfessarla La, quella che più è assurda lo chiedo al virologo ah ma ce ne sono un sacco i 5G <ride> ci sono gli effetti che questi vaccini in particolare a mRNA uh, possano cambiare il genoma e, e, in, uh, e quindi davvero ci sono sciocchezze che sono legate a una piccola quota di persone che sono impermeabili alla discussione e hanno proprio questo. che però poi instillano il dubbio in una quota di altri proprio perché l'approccio alla vaccinazione è sempre più difficile e delicato vediamolo come elemento fondamentale non a caso la Russia, la Cina sono stati i primi a vaccinare perché sì. sanno qual è l'importanza strategica di una vaccinazione di massa certo eh, a Aschieri giustamente Fabrizio dicevi il bugiardino dei farmaci è, è qualcosa che se lo leggi spaventa ma il bugiardino del covid spaventa ancora di più rispetto alla vaccinazione quindi io farei il bugiardino del covid che cosa può comportare il covid non solo in termini di gravità per la persona ma anche in termini di eh, per la famiglia per tutti gli altri quindi il covid ha molti più effetti collaterali del vaccino quindi non c'è dubbio che la vaccinazione vada fatta, io non, non posso fare statistica su me stessa, ma è, è ovvio ed è eh, dimostrato che questo è l'unico modo per combattere la pandemia. E quindi Fabrizio ha parlato, diciamo, con l'autorevolezza e l'autorità che gli compete e credo che non ci siano dubbi in merito. Non ci sono neppure dubbi ormai diciamo che siamo nel giro di chiusura, gli ultimi minuti eh, di questa chiacchierata, ma penso utile perché eh, di informazioni ne avete date tante. Eh, dalla osservatorio qualificato sicuramente c'è stata attenzione da chi sta seguendo questa diretta eh, proprio per non rincorrere le tante voci e spesso appunto le, i canali che non sono ufficiali che non ricorrono a persone che sono sul campo che hanno le qualifiche eh, giuste spesso ci si affida a dei canali di informazione eh, che eh, diciamo sono leggeri per peso Uh, le, vi chiedo, secondo voi, che cosa dovrà avere nel DNA il futuro, anzi il presente futuro, so, il sistema del soccorso? Che cos'è che è imprescindibile? Cos'è che dovrà avere? Adesso abbiamo visto che deve essere duttile, che deve saper modulare eh, l'organizzazione, l'abbiamo visto nei pronti soccorsi, negli ospedali che hanno dovuto cambiare tutto per creare dei percorsi covid non covid considerando il mondo del volontariato. Deve avere numericamente tante persone che, che aderiscono al volontariato perché abbiamo veramente bisogno di tanta energia, e di tante mani nuove. Alla fine il volontariato si basa proprio sulla persona, quindi eh, credo che, come diceva Fabrizio, la gente sia spaventata a diventare volontario, ma in realtà credo che sia stato proprio il valore aggiunto di questa pandemia a dare al volontario il senso di, tra virgolette, permettimi di potere che puoi avere nei confronti di una malattia che ci ha messo in ginocchio. Quindi il volontario ha fatto l'impossibile, no? Le sirene, non ce le dimenticheremo mai, le sirene quanto viaggiavano e su quelle sirene la maggior parte dei casi c'erano dei volontari. Quindi che sia un appello, credo, per far aderire ad Ampas il più, più grande numero di persone possibili, tanto Ampas sono dei volontari di fatto di Progetto Vita, quindi mi tiro anche l'acqua al mio mulino nello stesso, nello stesso tempo in cui faccio l'appello per Ampas. È veramente... Professore. Volontari, volontari che sono preparati, volontari che si proteggono attraverso ormai la disponibilità di protocolli, di dispositivi di protezione individuale. E però grazie a questo soprattutto io credo la grande voglia di stare insieme, di stare insieme anche di vivere perché non c'è solo servizio, c'è anche l'occasione di litigare, di discutere, di vivere insieme ed è questa un'esperienza di vita che per me è stata determinante e quindi la suggerisco a tutti come elemento di crescita personale. Avete ancora tanta energia? Vi, siete, vi sentite ancora forti? Tante riserve ne avete ancora? Altro che siamo delle pile. Delle duro, pile. Anche i siamo... vostri colleghi? <ride> a noi siamo diciamo il generatore Fabrizio è un generatore d'energia <ride> io a mio modo anch'io quindi finché i presidenti tengono, tengono eh, duro crediamo di riuscire a trasmettere a tutto il mondo del volontariato che ci circonda tanta tanta energia. Che informazione sperate possa esserci adesso domani? Nei titoli? Quali, quali sono le informazioni che vorreste sentire domani? Vaccini per tutti è la prima cosa e l'augurio con quale chiudiamo questo collegamento? Operatività della campagna vaccinale, disponibilità di anticorpi monoclonali e un'organizzazione del territorio dell'emergenza sempre più efficiente in una filiera di continuità e di velocità di soccorso. Grazie al professore Daniela Schieri. Anziché dire ancora 300 morti, dire 300 morti in meno o due morti in meno rispetto a ieri, quindi giriamo un pochino le notizie in positivo, Dateci, date un segnale di speranza perché c'è la speranza, stiamo uscendo e quindi date, date delle notizie positive, non può essere l'informazione solo in negativo. Grazie mille. Io ringrazio anche personalmente il capo ufficio stampa Andrea Cardoni per i ragguagli e l'invito che mi avete fatto come Ampas. Grazie al prossimo vostro incontro, grazie. quindi continuate ad aggiornarvi anche tramite il sito Ampas. Buona serata a tutti e grazie, grazie. agli ospiti.